Presidente, Presidente dell'Eurogruppo, Vicepresidente della Commissione, signore e signori, colleghi. Questo è un dibattito importante. Quello che ha presentato il Presidente, il che dovrebbe giustificare una presenza massiccia in Aula. Io ho